Ciao a tutti, carissimi amici, ho deciso di fare questo mio video ehm, un po' con lo stile con cui poi faccio di solito i miei seminari, ecco, quindi condividendovi un pochino di materiale qua in, in PowerPoint, in modo che possiamo visivamente eh, analizzare delle cose insieme e fare le nostre scoperte che sicuramente saranno un po', come dire, eh, nuove molto probabilmente inizierete a capire qualcosa su Lucifero che prima non sapevate. Eh, volevo prima di tutto ringraziarvi e congratularmi veramente con ognuno di voi per aver risposto al mio post sul gruppo Facebook perché veramente sono state delle risposte ottime, veramente delle risposte azzeccate, alcune molto anche come dire, mh, profonde nella visione, ecco. E avevo semplicemente chiesto, um, secondo voi, che cosa è Lucifero, chi è, no? cosa rappresenta, e chiaramente così come avevo previsto, in qualche modo, le risposte principali sono state due. Il portatore di luce e la stella del mattino. Quindi due definizioni, eh, tutte e due giuste, corrette, che effettivamente eh, si legano per forza alla parola lucifero, che di per sé vuol dire portatore di luce, no? Eh, quindi l'unico, come dire, dettaglio che forse può sfuggire all'occhio comune è questa stella del mattino collegato ovviamente sempre a portatore di luce. Cosa voglio dire? Voglio dire che la conoscenza iniziatica è sempre stata presente, ma esoterica. Cioè, in modo serpentino, ha, ha attraversato tutte le tradizioni e quindi porta il proprio profumo, la propria realtà, anche in, in tutte le parole che noi anche tutt'oggi andiamo ad utilizzare. Nelle parole ci sono i depositari dell'antica conoscenza. Uh, ecco che quindi se si applica l'intelligenza, l'ermete, a, a tutto ciò, quindi al fatto che Lucifero è la stella del mattino, naturalmente, come prima, mh, come dire, uh, spiegazione, andiamo a vedere, sì, scusate, c'è un pochino di raffreddore, andiamo a vedere uh, che si riferisce a Venere. E così, infatti, tutti dicono. Uh, giustamente la stella del mattino, così come veniva chiamata, stella del mattino o stella del vespro, comunque dipende quando si presentava, se al mattino oppure alla sera, ma comunque uh, veniva chiamata questa venere, no? E questa è la conoscenza, diciamo così, uh, comune, cioè la conoscenza uh, di tutti, va bene? La conoscenza iniziatica che io vado a trasmettervi perché eh, mi è stato dato il permesso, naturalmente, oggi, è il fatto che la stella del mattino tecnicamente non è affatto Venere. Ma una stella che, come dire, è molto più splendente ai nostri occhi. È anche molto, molto più grande, perché è la nostra stessa stella. Voi al mattino, la stella che veramente vedete è il sole, che di fatto è splendente e porta la luce su tutta la Terra. Ecco che la, la conoscenza di Lucifero, chiamiamolo così, come angelo, in realtà, magicamente, seguendo la tradizione fino ad oggi, ripeto, con questi tasselli, no, che si nascondono qua e là, è certamente un angelo correlato al sole, governatore del sole. E portatore di luce riflettete il sole è veramente la stella del mattino non venere però ripeto uh, tutte le cose poi sono vere va bene dipende poi in che ambito vogliamo muoverci in alcuni ambiti magari pratici di qua di là va bene anche dire che è venere però io volevo spingermi e spingervi un po' oltre Andiamo a vedere, quindi, dopo questa prima botta, <ride> eh, come dire, è fatta, va bene? Ve l'ho detto, quindi è fatta. Eh, però volevo, insieme a voi, fare una piccola esplorazione di questo Lucifero, perché secondo me ci sono anche parecchi sbagli, parecchi errori, eh, per cui la parola Lucifero proprio poco ci stava. E dobbiamo assolutamente andare a vedere il testo ebraico, che eccolo qua, io mi sposto un secondo, eccolo qua. Eh, ve l'ho un attimo riportato, non preoccupatevi se non sapete l'ebraico, perché non c'è alcun tipo di problema. Vedete, sotto c'è la traduzione, vi ricordo che si legge da destra verso sinistra, questo è un piccolo pezzo proprio di un piccolo verso di Isaia, in cui è presente questa parola, chiamiamola Lucifero. È l'unico uh, posto in tutta la Bibbia in cui è veramente presente questa parola, che è stata tradotta poi come Lucifero. Va bene? Uh, qua da destra verso a sinistra abbiamo Ech, Napalta, Mishmayim, Helel, Ben, Shakar. Ok? Vedete, ben shakar, cioè il figlio del mattino. Mm? Figlio del mattino. Chi è il figlio del mattino? Questa è la parola da cui poi è venuto il nostro famoso uh, la stella del mattino, eh? Ben vuol dire figlio, eh? Non vuol dire stella. Chi è il figlio del mattino che sorge al mattino? È lui, va bene? Ehm... Qui, eh, vabbè, dal cielo sarebbe Mishmayim, però Mayim, siccome l'acqua, questo, Mayim, eh, questo, vabbè, questo qua, eh, ovviamente, qui abbiamo Shamayim, cioè le acque del cielo, va bene? Le acque del cielo, però, diciamo dal cielo, purtroppo, eh, alcune cose, non possiamo parlare di tutto, perché altrimenti ci mettiamo troppo tempo andiamo a incontrare uh, sotto vi ho messo anche un copia e incolla così proprio trovato uh, ovunque del, um, del in inglese addirittura no che è uguale cioè come hai com fatto com'è che sei caduto uh, dal cielo qui vedete vedete morning star già partono già partono morning star <ride> figlio della uh, dell'alba morning star sarebbe lui secondo queste traduzioni che poi se non stiamo attenti ci crediamo e, e perché sono arrivate fino a noi capite lucifero morning star va bene e poi però ci, io vi ho messo questo perché ci sono anche le ultime due righe di questo verso che però noi non andiamo ad analizzare non ci interessano però dice attenzione sei stato uh, incatenato no giù alla terra tu che una volta governavi eh, le intere nazioni. Mm? Quindi un angelo che è stato eh, legato con le catene alla terra. C'era una persona che ho visto nei commenti, mi citava Prometeo, eccetera, eccetera. Aprite le orecchie, ok? Oh, finalmente vi comunico, se non lo sapevate di già, eh, il nome di questo Meraviglioso angelo. Eh, meraviglioso anche un po' accecante, no? Va bene, comunque. Hellel. Ehm, Hellel. Eccolo qua. Questo è il vero nome di Lucifero, che con Lucifero non ha niente a che fare. Hellel. Andiamo a vedere che cosa cavolo significa esattamente Hellel. Eccoci qua. Allora, eh, vi ho messo un po' di cose. Comunque, hellel, eh, eccolo qua. Io ho messo il radiante di luce. Mh? E quindi va bene anche luxferre. Perché, eh, vedete qua a destra, vi ho messo il verbo da cui deriva. È l'unico posto da cui possiamo far derivare questo nome. E è hellel. E sarebbe... Mh, ha diversi significati questo verbo. Il primo significato è quello che fanno i lampi e i corpi celesti. L'ho preso proprio da un dizionario, eh? Quello che fanno i lampi e i corpi celesti illuminare e mettere luce. Va bene? Questo è il primissimo significato di questa parola. Il secondo significato è pregare. Quindi, un no, vedete, no? naturalmente, come dire, svisceriamolo da tutto quel quelle cavolate che ci sono oggi, di satanismo, di qua e di là, non c'entra assolutamente niente. Tanto che eh, Lucifero, vi vorrei eh, ricordare, così come tra l'altro tutti i nomi anche angelici, non è un nome, cioè non è un nome proprio di qualcosa, ma è un attributo, una qualità, va bene? E, e quindi... Qui la qualità potrebbe essere proprio questo, cioè il eh, portatore di luce, radiante di luce, eccetera, eccetera. Non è ovviamente il nome dell'angelo, però qua poi andiamo troppo nei dettagli eh, di magia e quindi non vorrei perdermi in questo. Eh, volevo fare un video molto breve. Però ricordatevi appunto che questo qui è un attributo. Mm? Eh, L'ultima cosa è che questo verbo appunto ha un altro significato un po' strano che sembra che non abbia niente a che fare perché eh, significa anche pazzia o comunque qualcosa di matto mm? andiamo ovviamente ad approfondirlo deriva da questo, da questo qua che è il nome femminile e significherebbe pazzia. Allora vi metto soltanto due piccole note qua. In inglese hell mh? significa inferno e quindi vi faccio capire la deviazione che ci hanno messo nella testa uh, fin dall'inizio su queste cose. E hell, helios, significa sole. Mm? Andiamo avanti. La pazzia, com'è che viene intesa? Se vogliamo veramente andare a comprendere eh, almeno proprio un'occhiata a battito di ciglia sui misteri che si celano dietro questa parola, eh, che è parola magica a tutti gli effetti, no? Lucifero, Lucifera, anche la Diana Lucifera, cioè una parola così potente, diciamo, nel, nel linguaggio, nella trasmissione del linguaggio, che era stata associata anche proprio in quanto attributo ad altri divinità, no? Che Per esempio la Diana Lucifera, la Diana portatrice di luce, no? Ma per portare la luce, ovviamente, mm, serve questo, questo, questo, questa pazzia, che però dobbiamo vedere che cosa è esattamente, no? Allora, qua vedete un po' di... Mm, dal, ho preso un piccolo verso qui dall'Ecclesiaste, che è il secondo, diciamo, punto in cui non trovate il solito nome. Vedete, no? Questo è l'L. Dov'è? Qua. Ve lo copio. E qua ve lo incollo. Vedete? Non è uguale, no? Non è assolutamente uguale. Però trovate quel nome femminile di cui vi ho parlato, che attribuirebbe al nome, al verbo, scusatemi, perché è un verbo, uh, hellel, che quindi sarebbe scritto così, il verbo hellel, il termine di pazzia, va bene? Quindi qua trovate il nome femminile, va bene? Quindi qua, da destra sempre verso sinistra, upamiti, ani, lerot, chokmah, Vecholellot, Ves, vessiclut. Ecco. Allora, praticamente mi sono... Qui c'è Salomone che dice a un certo punto mi sono quindi trovato a confrontare la saggezza con la pazzia e la follia. Però attenzione, perché lui parla, Salomone, per capire meglio, no? Della, um, della saggezza. Questo. E poi parla di questo, e di questo. Allora, questi qui a casa mia sono tre nomi differenti, va bene? Questa è la saggezza, e ci siamo. Questa è proprio la follia, e ci siamo. Questa non può essere ancora la follia. Deve confrontare queste tre cose. Ecco che vi ho fatto un riassunto velocissimo qua sotto, no? E l'el, quindi, eh, in base a questo terzo attributo, no? Che vi ho fatto vedere qua, questo terzo attributo in cui significa veramente uno dei significati di questo verbo che appaiono proprio mh, in, contrasta, in contrasto con, con tutto il resto, significa, assume un significato di esuberanza. Lasciare andare ogni tipo di freno inibito. Mm? E in base al cuore dell'individuo, questo lasciare andare qualsiasi tipo di freno potrà portare al completo arrendersi a Dio, diciamo così, no? Oppure a un salto nel vuoto dove non c'è fondo, quindi a una pazzia vera, proprio infinita. E l'el può trasformarsi nella più alta esperienza mistica di santità come nella peggiore blasfemia. E caos prendete queste parole un po' con le pinze no io ho usato dovuto, devo usare rendersi a dio santità eccetera stiamo parlando della tradizione ebraica quindi comunque non posso mettermi eh, a fare tante parole magari della tradizione ermetica insomma non mi piace mescolare troppe cose no però riflettete molto bene su questo perché questa è la luce che porta Lucifero Hellel. Cioè, una luce, prima di tutto, di una stella, il sole. E mm? quindi governatore di questa stella, che è legato alla Terra. Eh, vedete, che è il legato, è incatenato alla Terra. Pregare, nel senso che comunque la sua natura... È sempre, e non può essere altrimenti, quella di un angelo. E quindi il continuo uh, percepire il divino, va bene? E quindi agire uh, secondo sempre le leggi del divino. Non è possibile, perché la sua natura è sempre quella di angelo. Ma anche l'unico in grado di porti libero da questo, chiamiamolo così, vincolo. Alcuni potrebbero chiamarlo libero arbitrio. Ma fatto sta che dovete immaginare di lasciare andare ogni tipo di freno inibitorio. Ogni tipo. E però, attenzione, non è che vi immaginate che quindi andate e dormite, perché quando si lascia andare il freno, si, si immagina che si, che si dorme, no? E che si sprofonda nell'incoscienza. Dipende. Amici miei, e sono queste le due possibilità. Sprofondare nell'incoscienza completa e quindi nel sonno, più sonno dei sonni. Immaginate quando andate a letto e dormite, no? È il primo esempio più vicino che possiamo trovare. Eh, bene, eh, lì se voi state attenti un attimo, accade che lasciate andare ogni freno in vittorio finalmente vi rilassate dopo tutta la giornata, dopo tutte le maschere che avete indossato e sprofondate completamente, in una incoscienza spesso, in una inconsapevolezza, in una la vostra presenza sprofonda, va bene? Oppure il completo arrendersi a Dio potrebbe significare il completo arrendersi alla tua presenza, cioè al tuo esserci. Non, non, non, è, non è che, diciamo così, ti sforzi di star presente. Sei così presente che ti arrendi a Dio. Cioè che non esiste più nulla che non sia presente. Non c'è nessun tipo di sforzo, né in una via, né nell'altra via. Questo indica... Lucifero, la via per diventare una Dea o un Dio.